Benvenuti al corso online sull'e-leadership. Mi chiamo Patrizia Schifano, sono del Formez e vi seguirò in tutte le video lezioni di questo corso che vi aiuteranno ad approfondire questo argomento che è in progress nell'ambito della pubblica amministrazione ma che rappresenta un importante elemento di innovazione su cui si punta moltissimo proprio per innovare la PA. In questo percorso che durerà 5 settimane descriveremo appunto che cos'è l'e-leadership e quali sono le caratteristiche dell'e-leader. L'obiettivo di questo corso online è di trasferire delle informazioni di base utili a comprendere l'insieme delle capacità, competenze e conoscenze che caratterizzano un manager pubblico orientato all'innovazione. Ci sono una serie di tag cloud, di parole chiave che ci guideranno in questo percorso e che sentirete in maniera ricorrente all'interno del nostro corso. Trasformazione digitale, formazione continua, sviluppo professionale, curiosità, cittadinanza digitale, pensiero critico, sicurezza IT, qualità e competenze digitali, passione e così via. In questo corso cerchiamo di argomentare come tutte queste parole in realtà rimandano a dei temi, a dei concetti come l'innovazione tecnologica che sono in continua evoluzione. Il corso si svolge interamente online e articolato in moduli che prevedono la fruizione dei contenuti in apprendimento autonomo. I contenuti sono multimediali e sono di tre tipi. Ci saranno delle lezioni multimediali, ovvero delle lezioni audio-video con animazioni e con momenti di interazione. Ci saranno delle video lezioni in cui io vi guiderò all'approfondimento di alcuni temi che risultano fondamentali per la comprensione del tema del nostro corso. Ci saranno delle interviste di esperti di settore o testimonianze di progetti che sono stati innovativi e interessanti, esperienze o idee sul tema dell'e-leadership e dell'innovazione nella pubblica amministrazione. Il corso richiederà anche un impegno da parte vostra per verificare il corretto apprendimento dei contenuti e dei moduli didattici. A questo fine utilizzeremo dei test di valutazione e delle esercitazioni. I test di valutazione consistono in quiz, a cui risponderete dall'interno della piattaforma di learning al termine di ogni modulo. Invece, le esercitazioni a distanza consistono nella relazione di elaborati che consegnerete online. Le esercitazioni devono essere obbligatoriamente completate entro le scadenze programmate e seguendo le istruzioni che vi darà un tutor. Dopo la consegna dell'esercitazione dovrete svolgere una peer review, una valutazione tra pari, sul lavoro svolto dagli altri partecipanti. La revisione dell'esercitazione degli altri vi aiuterà anche ad autovalutare la vostra stessa esercitazione. Infatti, eh, pensiamo che dal confronto con gli altri si apprende sempre, quindi anche questa fase rappresenta un importante momento di crescita all'interno del corso. I tempi per lo svolgimento dei test e delle esercitazioni vi saranno ricordati dal tutor del corso ogni settimana e vi verranno indicate le attività da svolgere e le scadenze attraverso il forum. L'impegno medio è di tre ore settimanali che potrete fruire in assoluta autonomia e da una qualsiasi postazione internet. Naturalmente vi invitiamo a realizzare tutte le attività che vi saranno richieste, vi invitiamo a seguire fino in fondo perché l'ultimo modulo riserva poi molte sorprese anche rispetto a quelle che sono le capacità cosiddette individuali, le attitudini che fanno sì che oltre alle competenze che vi sono state descritte prima, un leader sia in qualche modo riconoscibile e adatto a qualsiasi contesto. A noi naturalmente analizzeremo in particolare quello della pubblica amministrazione. Io vi ringrazio, vi saluto e ci ritroveremo presto nel corso della prima video lezione in cui parleremo proprio delle caratteristiche della e-leadership. Vi auguro un buon viaggio e spero che siate soddisfatti di questo prodotto.